Con questo video vi voglio presentare la nostra soluzione orto, ovvero per gli ortodonzisti. Abbiamo quindi tolto la lampada operatoria, che comunque si può aggiungere se richiesto. Alla faretra abbiamo tolto tutti gli strumenti e abbiamo aggiunto questo vassoio in acciaio inox comodo per tutti gli strumenti ortodonzisti. Nella postazione assistente abbiamo dunque due canole di aspirazione, la seringaria acqua come sempre, inoltre abbiamo aggiunto la lampada polimerizzatrice per i breaker e il mitromotore elettrico che innestando il contrangolo anello rosso può fungere anche da turbina.